Salve a tutti, Karusazzi, e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi con una nuova reazione. Grazie ad un consiglio di un commento che ho ricevuto qualche giorno fa, di, di questo ragazzo che mi ha consigliato appunto questo mashup da parte di questi ragazzi di, di molte canzoni, tra cui Maneskin, Nirvana, Linkin Park, Audio Slave, Assisted of Down e Creed. Tutti titoli che io tipo adoro tantissimo, che mi piacciono molto. Per cui non vedo l'ora di ascoltare questi, questi ragazzi. Quindi andiamo subito al video. E via. Si parte coi maneschi. Wow. Beg. Beg. Su. Su. Nada. Quella. you. Non so why, wow. che the Explain i due time. tutti bravissimi a cantare. Piga, piga. Wow, tu lo Bring a friend, Potrebbe essere una canzone unica. Piatta, am six feet from the engine of thinking, maybe six feet and so far down no raga è stato stupendo bellissimo cioè penso di ascoltarmela adesso mille volte al giorno perché sta tutto bene questo mashup è bellissimo veramente ditemi voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e spero che questa reazione vi sia piaciuta soprattutto a te interessato che mi hai commentato nei commenti e ci vediamo alla prossima ciao